Fiction Sirene, Rai 1, Valentina Bellè fa un annuncio. Valentina Bellè di Sirene, l'invito e la grande speranza. Debutterà questa sera. Alle 21.25 su Rai 1 nella fiction Sirene, Valentina Bellè. L'attrice veronese nella serie in sei puntate della prima rete sarà Iara, una giovane sirena tradita dal fidanzato e intenzionata a riprenderselo. Il destino però la porterà a conoscere Sasag Gargiulo, interpretato da Luca Argentero. Un incontro che la cambierà. In queste ore l'attrice ha ricordato emozionata sui social l'appuntamento di questa sera con la fiction scritta da Ivan Cotroneo, scrivendo su Instagram. E ci siamo! Questa sera comincia l'avventura e speriamo di avervi con noi. Queste le parole dell'attrice che ha invitato il pubblico a seguire la nuova serie tv fantasy di Rai 1 sperando di conquistare i telespettatori con il suo nuovo lavoro televisivo. Dopo aver interpretato Lucrezia lo scorso anno nella serie TV I Medici, Valentina Bellè è stata protagonista del film Una questione privata, pellicola girata in contemporanea con Sirene. Questa sera l'attrice di Verona vestirà i panni di Yara, metà donna e metà pesce. La 25enne sarà un personaggio dispotico e scontroso, soprattutto con gli uomini, e avrà dei poteri speciali che cercherà di usare a suo vantaggio. Sirene con Valentina Bellè, spunta l'invito. Valentina Bellè ha iniziato la giornata questa mattina su Instagram ricordando l'appuntamento con la prima puntata di Sirene, in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1, e postando una foto, visibile in alto, accanto a Luca Argentero, protagonista maschile della serie TV. Accanto all'attrice di Verona e all'artista torinese un cast d'eccezione che vede tra i protagonisti anche Ornella Muti, Denise Antucci, Maria Pia Calzone, Rosi Francese, Carmine Gargiul e Michele Morrone. Sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, Valentina Bellè ha raccontato che girare le scene in acqua tra fine settembre e inizio ottobre la notte o la mattina presto. È stato complicato per via del freddo. Lattrice ha raccontato che durante le riprese venivano usate delle code in silicone molto pesanti ma bellissime. Un supporto che avrebbe fatto vivere una specie di favola alle protagoniste femminili di Sirene. Valentina Bellè ha ammesso che l'aspetto ludico e fanciullesco è stato fondamentale durante le riprese e ha permesso di superare le piccole difficoltà e la stanchezza. Nella nuova fiction di Rai 1, in onda per sei puntate a partire da questa sera, l'attrice veronese vestirà i panni di una giovane apparentemente contraddittoria che vivrà un'evoluzione. Dietro l'atteggiamento autoritario di Yara si nasconderà in realtà un grande cuore. Sarà lei a far innamorare il personaggio interpretato da Luca Argentero in Sirene?.